eccomi di nuovo qua questa um, volta inizio la live presto eh, appena dopo pranzato beh avrò pranzato da una mezz'ora oggi giovedì fa abbastanza caldo ancora il vostro amico che vado un po sempre trascurato quando non esco sto in casa allora ho detto o oh, del tempo libero faccio una live saluto a tutte e tutti claudio wolf eh, alessandro arcangeli credo e poi voglio salutare un nostro amico che mi ha fatto eh, il video parodico, un video molto bello eh, che purtroppo non mi ricordo come si chiama, mannaggia, perché avrei voluto menzionarlo. Un momento. Comunque... Credo che cercando Santenchan troverete anche il video sulla mia parodia che mi ha fatto il nostro caro amico di cui non mi sovviene il nome eh, purtroppo c'è dell'absus di memoria eh, vabbè approfittavo del tempo che ho per fare un live per non dover fare eh, come ieri che poi per finire di parlare dell'opera di Bram Stroke Dracula il vampiro ho dovuto fare a notte fonda eh, un video perché altrimenti non mi piace che i concetti rimangano in sospeso quindi per l'angolo letterario ho fatto un video eh, dove finivo eh, con ridon ridon ridondanza di esprimere i concetti che ho espresso eh, già nel live che stavo facendo di sera e che ero arrivato a parlare della letteratura noir, gotica, del terrore, dell'orrore. In realtà la realtà supera l'immaginazione. E speriamo che non ci sia una guerra civile in Catalogna o Catalonia. Catalogna per i catalesi, catal catal catalognesi o catalognesi. Perché sarebbe forse una riedizione della guerra civile spagnola dove metà della popolazione votò per la Repubblica mi sembra in un referendum non autorizzato da chi chi doveva autorizzare il referendum la monarchia allora metà della spagna metà forse meno della metà includendo Catalunya votarono per la repubblica e il re chiese aiuto, magari non esplicitamente, a certo Francisco Franco, che eh, organizzò una coalizione contro i repubblicani con gli esiti che sappiamo e che descrisse Picasso nel quadro Guernica, che è, eh, fu una città totalmente rassa al suolo, bombardata soprattutto dall'aviazione italiana e tedesca, che andarono a supportare la monarchia spagnola e quindi franco e franco divenne il caudillo di spagna cioè eh, chi realmente governò spagna nel nome del re un po come fece mussolini quando dopo la marcia su roma senza lanciare nessuna bomba divenne il duce d'italia cioè sostituì si sostituì come dittatore al primo ministro perché tanto eh, chi taccia consente e tanto il, il papa il sommo pontefice dell'epoca come il re in Italia acconsentirono Vittorio Emanuele non so quanto eh, dovrei avere un libro di per lì Emanuele III quanta terra sui libri? Vittorio Emanuele III L'Astuzia di un Re, ciao, Claudio Wolf. Sto bene. Questo è il libro di Antonio Spinoza vittorio emanuele terzo l'astuzia di un re edito da arnoldo mondadori editori per le scie quindi in italia il duce che fu lasciato arrivare al potere senza dire di stare a favore della sua scesa senza dire di stare contrari per frenare l'avanzata rossa l'avanzata comunista è in spagna franco eh, che è stato tacitamente appoggiato dalla monarchia per sopprimere la ribellione antimonarchica dei ribelli o dei sedicenti repubblicani e quindi si fece la guerra civile con l'appoggio per me tacito della monarchia adesso infatti i manifestanti catalesi eh, o catalani avevano una consegna non solo referendo già se no anche c'è un hashtag in internet eh, referendum monarchia cioè vogliono con un referendum abrogare la monarchia perlomeno e per quello che vogliono l'indipendenza una volta che otterranno l'indipendenza politica geografica economica vogliono ottenere anche la emancipazione della monarchia spagnola e che dire della chiesa in germania appoggiò il nazismo e fece molti capi delle ss erano parte e eh sì, eh, purtroppo mi si è sfumato nelle ultime parole del tuo commentario claudio wolf perché sto solo col cellulare non ho accesso al computer però è così purtroppo tanto è vero che monsignor tiso in Ungheria, monsignor tiso eh, che era alleato dei nazisti perché non tutti i paesi dell'est erano alleati dell'unione Union, dell dell'unione sovietica l'unione sovietica all'inizio era molto più piccola eh, si annezionò eh, an l'Ucraina, però monsignor tiso di Ungheria era alleato di hitler ed era cattolico della chiesa apostolica romana e eh, contribuì con le sue politiche di espansione poi eh, era anche eh, colui che dirigeva un'associazione armata la croce eh, frecciata se non mi sbaglio che era l'equivalente nazionalsocialista ungaro quindi sì la chiesa è sempre Obliqua, trasversale, finché è stato funzionale ai suoi disegni, Benito Mussolini eh, lo hanno tacitamente appoggiato. Infatti, io conosci ho conosciuto un monsignore a Pomezia che era fascista, continuava a parlare in classe eh, di quanto fosse stato buono il duce quindi la chiesa non è mai stata contraria al fascismo casomai i fascisti eh, molti di loro nel dopoguerra sono stati contro la chiesa perché la chiesa li ha traditi alla fine non ha detto nulla di esplicitamente favorevole a mussolini e non si è dovuta ritrattare la chiesa ma anzi sono scappati insieme al re a napoli quando il fascismo stava decadendo già prima forse dell'entrata in guerra dell'italia che è stata nel 43 mi sembra eh... esatto eh, quello che più gli teme la chiesa eh... nel 1940 entra in guerra l'italia Ah bene grazie nel 1940 entra in guerra l'italia eh, infatti si è dovuto interrompere il progetto eur 42 eh, che ha dato vita a un quartiere residenziale ma doveva essere il centro amministrativo della nuova capitale d'italia eh, la chiesa è sempre stata contraria al comunismo perché gli abbatteva le chiese e non solo fisicamente perché eh, dalla mano del comunismo eh, doveva venire in italia l'ateismo che in pratica prosciuga l'acqua dove nuotano i pesci, quello che è successo invece è che in Italia c'è stato un fenomeno del tutto strano, perché noi siamo strani eh, sotto molti aspetti, cioè in Italia è nato il famoso eh, catto comunismo, infatti, durante la seconda guerra mondiale, molti luoghi di culto sono stati difesi dagli attacchi alleati e eh, anche dagli attacchi tedeschi dai comunisti io conoscevo una donna che viveva a ciglia a san giorgio di acilia in un edificio costruito da benito mussolini che era comunista ma andava a visitare la tomba del marito nel verano quindi prendeva degli autobus faceva più di 40 minuti per andare al verano più di una volta alla settimana a pregargli lei era fanatica religiosa cattolica negli anni 70 80 adesso non so se vivrà ancora aveva una certa età e eh, andava in una chiesa dove il prete cattolico gli predicava perché era uno di quelli di comunione e liberazione eh, e gli diceva che eh, lei se sarebbe venuto il comunismo eh, avrebbe avuto quello che avevano i ricchi e io gli dissi no guarda che sotto il regime comunista la gente è livellata tutta verso il basso e alla gente non gli danno nulla solo la classe dirigente c'è qualcosa comunismo e religione sono cose opposte sì lo so infatti si pensava che i, i cato comunisti fossero dei comunisti infiltrati nella chiesa cattolica per predicare da dentro il comunismo comunque questa signora che ho conosciuto era tanto convinta nel comunismo come cattolica e noi abbiamo avuto catto comunisti in italia Beh, veramente forse eh, adesso non ci sono più ma nel comunismo lo sanno ci sono state molte carestie e molte persone sono morte purtroppo no molte persone non lo sanno io parlo in giro con la gente e mi dicono che tanto anche gli anche i capitalisti fanno lo stesso quindi male scaccia male comunque eh, viviamo in tempi in cui eh, la gente si aggrappa a quello che può e le ideologie tutte eh, politiche economiche le dottrine religiose sono tutte uguali allora eh, la chiesa ha più paura dell'ateismo che non in sé della distruzione fisica delle chiese perché come si vede la chiesa ortodossa è ritornata in vigenza dopo 75 anni di comunismo quindi la voglia di credere in qualcosa eh, hanno sostituito la chiesa ortodossa con lo stato socialista sovietico e poi è ritornata la chiesa ortodossa quindi se uno vuole credere crede se uno vuole credere crede in qualsiasi cosa ma la chiesa ha più paura dell'ateismo e dell'agnosticismo che di questi tempi sono più imperanti perché io credo che la maggior parte delle persone che si professino religiose in italia lo fanno per manierismo per avere foto del matrimonio eh, foto eh, della cresima della comunione per, si, si ritiene non vai a seppellire così un tuo caro lo devi fare in un cimitero consacrato con il funerale pagato in chiesa non so, vanno a cercare lavoro o compagnia in una chiesa, però la Chiesa ha più paura dell'agnosticismo dell'ateismo. E io eh, ho visto che hanno paura dello sbattezzamento, cioè di un certificato che si compila per chiedere alla parrocchia nella quale si è stati battezzati, o nella parrocchia più vicina, di essere sbattezzati perché molte volte il bambino nasce la madre sotto anestesia claudio wolf mi dice un articolo dove dice che un aumento del 143 per cento delle religioni pagane e calo della religione cattolica proprio perché la gente ha bisogno di credere in qualcosa e, e si butta nelle regioni pagane cla cla claudio wolf e, eh, perché con tutti gli scandali di pederastia di pedofilia di corruzione di omosessualità nella chiesa cattolica perché loro predicano che è osceno essere omosessuali e poi sono omosessuali e lesbiche fra di loro, il cimitero degli aborti nei conventi delle suore. Ci sono più aborti sepolti che non suore morte di vecchiaia. Allora la gente si butta nel, nel paganesimo, nelle magie, perché vuole delle risposte irrazionali ai, ai misteri della vita. Eh, ma come diceva le divine marchese lì dove la scienza avanza retrocede la religione retrocede la superstizione eppure soprattutto eh, le religioni esotiche anche il buddismo l'induismo l'islam il cabalismo avanzano in italia perché si direbbe che abbiamo bisogno di credere in qualcosa però dicevo la chiesa ha più che altro paura dell'agnosticismo perché è facile convertire uno che crede in una religione pagana in un nuovo cristiano i pagani sono stati convertiti o i politeisti i romani e greci a... al cattolicesimo quindi è facile riconvertire uno che si è convertito al paganismo o alla magia di nuovo al cattolicesimo si tratta di ricredere qualcosa infatti manzoni disse io ho eh, prima di scrivere l'opera mi sono riconvertito perché una cosa è essere cattolici, un'altra è convertirsi in età, in, in età cosciente, prendere un impegno con il cattolicesimo. Allora loro hanno paura, i cattolici, al, eh, all'agnosticismo e all'ateismo perché si tratta proprio e, e hanno paura del certificato di sbattesimo. Tu pres presentarlo alla parrocchia più vicina nel caso tu sia nato in un'altra città o regione d'italia che ti sbatteggi succede che la chiesa la chiesa battezza i bambini appena nascono perché sennò andrebbero all'inferno magari la madre sta sotto anestesia te lo aspettavi questo momento no non mi stupisce eh, già ai tempi della vanna marchi negli anni 80 va bene d'accordo e poi eh, imbrogliava la gente con il, eh, il, eh, il suo guru eh, brasiliano mulato, tutti i maghi televisivi. Tutto quel charpame. Che lo sbattezzo, se tu non sei d'accordo con che la Chiesa si prendi il 5 per mille e l'8 per mille delle tue tasse, sappi che quello non è nulla. Perché in realtà la Chiesa Cattolica prende a tutti i governi del mondo eh, dei finanziamenti in proporzione al numero delle anime che ha battezzato. Quindi, se tu non vai in chiesa, se tu non credi, se tu non usufruisci dei benefici di essere cattolico, eh, se tu eh, vuoi essere cristiano di un'altra confessione, la magia è un'altra cosa. Non è Vanna Marchi. Ah, va bene però voglio dire la gente ha bisogno di credere in qualcosa e si butta anche in vannamarchi però dicendo dello sbattezzo se tu non credi o se tu vuoi credere in un'altra confessione cattolica molti cristiani ritengono che basta leggere la bibbia anche i testi apocrifi eh, che uno può pregare direttamente eh, in casa sua senza andare in un'istituzione religiosa e diceva l'intermediario fra l'uomo o oh, connessione lenta purtroppo eh, eh, ti dicevo Claudio Wolf e carte se non mi sbaglio si chiamava così diceva che l'unico intermediario tra dio e l'uomo è l'anima quindi eh, molti oggigiorno se credono credono in Gesù credono in tutto il resto pregano a casa loro non vanno più in chiesa hanno paura che il prete pederasta gli violenti figli che succedano cose brutte però lo sbattezzo preoccupa di più e se ne parla niente in televisione ne parlano solo gli atei i razionalisti agnostici se tu sei coerente e ti lamenti del 5 per mille dell'8 per mille che ti levano dalle tasse per dargli alla chiesa e non alla ricerca scientifica medica allora devi pensare che eh, dai vari stati eh, la Chiesa Cattolica prende dei finanziamenti in base alle anime che protegge dall'inferno con il battesimo. E quindi una volta che sei reg registrato nel registro canonico dei battezzati, gli stati del mondo pagano milioni o miliardi di euro a loro. Poi è come se tu sei suddito del, del regno vaticano, di cui è il re il pontefice. Sono principi cardinali, quindi ti dovrebbero dare la cittadinanza vaticana perché sta iscritto nell'Anagrafe del Vaticano. Eh, comunque, un giocatore italiano che gioca in Germania perché ha guadagnato qualche milione di euro in una stagione, eh, proprio perché è iscritto. Eh, battezzato ha dovuto dare per, in germania la legge dice che chi è battezzato cattolico deve dare un, una percentuale del suo stipendio alla chiesa cattolica apostolica romana ha dovuto dare con sua sorpresa un milione e mezzo di euro perché eh, in germania funziona così se sei cattolico devi contribuire anche se straniero alla chiesa cattolica tedesca con un ingente somma di denaro proveniente dai tuoi introiti allora se non vuoi più pagare eh, il vaticano non solo col 5 per mille con lotto per mille e tu nelle chiese cattoliche non entri mai se non per vedere opere d'arte perché tanto sono finanziate dallo stato le chiese cattoliche sono di proprietà dello stato italiano non sono proprietà della curia episcopale italiana allora è un'incongruenza che tu sei battezzato. Se non ti senti rappresentato dal clero, se non vai a pregare nella chiesa, magari sei cattolico ma preghi in casa, leggi la Bibbia in casa, se non ti sei sposato per chiesa, se critichi il Vaticano, i, vai, i se leggi i Wikileaks, se critichi lo IOR, la politica economica dello IOR, e poi rimani battezzato. Perché rimani suddito della Chiesa apostolica cattolica romana, che poi va bene essere romani io sono romano, ma essere cattolico, essere apostolico, essere cristiano, vabbè. Comunque il mio pensiero è quello che chi protesta tanto contro il 5 per mille e l'8 per mille. E protesta contro l'ingerenza del papa eh, nello stato italiano non sa che quell'ingerenza gliela gli favorisce lui perché è un battezzato e quindi tutti i battezzati d'italia anche se sono nati in italia e sono italiani e non appartengono allo stato pontificio sono sudditi di sua maestà il papa se tu vuoi eh, lottare contro il le ingerenze del potefice nella politica nell'economia italiane e nel dire se dobbiamo o no accogliere quanti migranti quanti rifugiati invece di andare a aiutare a casa loro eh, allora sbattezzati se tutti si sbattezzassero in italia quelli che non credono e quelli che credono che l'ingerenza del papa è superflua allora eh, intervenirebbe di meno infatti se tu hai notato quelli della lega hanno un rituale che è di portare l'acqua di fiume al mare in un'ampolla di vetro quello è un rituale pagano siccome molti di loro si sono ribellati a roma ladrona sono diventati dei pagani in pratica e anche il nazionalsocialismo ha attinto a fonti pagane poi avevo qualcosa eh, di paganese, di paganesimo come libro però so, so, vica e eh, altre cose eh. la magia vabbè c'è un'opera maestra caro claudio wolf che è questa magic che non è scritta male come tu saprai ma c'è una capa finale oltre la c perché è il simbolismo che gli ha dato aleister crowley alla parola magic quindi in questo libro pubblicato in italia che è uno, una delle migliori edizioni c'è non solo il libro eh, diciamo magic ma ci sono anche eh, c'è il libro 4 la magia teoria e pratica c'è il eh, ci sono molte immagini anche foto in bianco e nero dell'epoca quindi eh, fotorare è molto complessa come lettura certo io sono ateo e agnostico però mi ha interessato molto eh, soprattutto c'è una simbologia molto molto intricata ed è interessante notare come questo libro lui, estrema, il libro estremamente razionale, lo abbia scritto in uno stato di quasi totale ebbrezza perché prendeva il laudano, l'etere, ogni forma di oppiaceo, eh, sniffava l'eroina e si bucava con la cocaina. Eh, si ubriacava e riuscito a scrivere questa. Eh, questa opera estremamente razionale perché in quest'opera razionalizza forse è una delle ultime opere eh, veramente uno degli ultimi trattati sulla magia degni di nota che razionalizza tutto il materiale magico che è riuscito nelle sue investigazioni che sono durati decenni per tutto il mondo a raccogliere pure nel mondo orientale quindi per chi si occupa di magia magic e la somma teologale anzi la somma magica eh, perché si occupa anche di temi orientali eh, e quindi anche di cabalismo che è un esoterismo che molti ebrei ortodossi rifiutano perché c'è elementi tardo alessandrini e caldei anche Quindi eh, Io ho letto di magia, ho letto Magic, ho letto anche altre opere: eh, 'La Figlia della Luna', eh, e poi il 'Diario di un amico', eh, di un amico drogato di Alistair Crowley'. Poi ho letto il libro dei tarocchi di Crowley molto bello ti spiega il significato di ogni carta, ma naturalmente io, non ho, anche se ho i tarocchi di Crowley, non li leggo mai, li, li tengo solo perché sono belli esteticamente parlando. o fa drag fiend di aleister Crowley ce l'ho in inglese per quello la lettura è un po' lenta e, e significa diario di un amico drogato di un di un addetto alle droghe diario di un addetto alle droghe la trama è che in questo diario uno si diverte a alterare gli stati di coscienza di una coppia di amanti trascinandoli da un estremo a un altro, con tutte le sostanze stupefacenti possibili di cui lo stesso Aleister Crowley ha fatto uso. E poi naturalmente ciò, Goezia, la chiave minore del re Salomone, il libro degli spiriti, che credo che questa edizione di aleister Crowley tratti prevalentemente di spiriti maligni e malvagi. Qua la tavola del cabalistica con le corrispondenze numeriche e il loro nome anche in ebraico. Marzar, Mar, Marzaz, Renové, tutti i diagrammi cabalistici e qua sono enumerati per diagramma nome e poi descrizione ed è un libro prezioso per quanti vogliano naturalmente eh, seguire questa è l'evoluzione dei sigilli. Ecco, questi sono i sigilli degli spiriti, come sono, evol sono evoluti dall'antichità, dai più semplici sigilli, come si è evoluto il sigillo nella storia di uno spirito e lui quindi ne ha documentato l'evoluzione all'Easter Crawley dei sigilli della, delle clavicole. De della magia cerimoniale e cabalistica dalle forme più primitive sumera sire babilonesi Caldee che raffiguravano persone alle stilizzazioni in pratica che sembrano quasi indecifrabili ma raffiguravano dei soggetti eh, degli dei che poi sa quindi questi che troviamo nel mezzo sono i sigilli stilizzati eh, di epoca arcaica i nomi degli spiriti a cui corrispondono i sigilli e qua ci sono le descrizioni de degli spiriti di come evocarli di come dominarli di come eh, ritirarli indietro perché non ci governino come diceva havar philip lovecraft in, in molte sue opere meglio non evocare o non invocare ciò di cui non si sa avere controllo e non lo si può rimandare da dove è venuto quindi anche all'Easter Crowley ti consiglia non evocare mai ciò che non puoi dominare e non puoi rimandare indietro. Soprattutto, disegna un circolo magico intorno a te per proteggerti eh, con le candele, con gli esorcismi vari dalle influenze di queste potenze. Perché, per quanto possono essere benigne, possono voler giocare con la tua psiche. Infatti, più che nel mondo fisico, si manifesterebbero nel mondo della tua mente della tua coscienza eh, dei tuoi istinti eh, del, nel tuo cervello io non ho mai evocato nessuno spirito però ecco vi consiglio che se evocate degli spiriti sappiate cosa state evocando perché magari non è che vendrà uno spirito maligno o benigno ma eh, state semplicemente ricreando stati d'animo e di coscienza che poi vi possono influenzare negativamente. Eh, quindi leggete circa lo spirito che evocherete, eh, proteggetevi simbolicamente con un circolo magico. E soprattutto avere, eh, dovete avere molta stabilità mentale. Per questo, che Aleister Crowley consigliava Diana la meditazione buddista per avere molta stabilità. sono degli spiriti che sono capricciosi perché pensano soltanto al loro ludibrio eh, quindi a soddisfare i loro ciechi impulsi e appetiti io in questo video ho parlato un po di tutto come sempre quando faccio dei live eh, sono già 38 minuti che sto facendo live e poi adesso no stasera eh, o questo pomeriggio cioè già stiamo quasi di pomeriggio nel senso che sono le 15 e 15 cifra che può avere una valenza simbolica 15 e 15 almeno secondo il mio orologio che sarà stregato boh. e eh, come dire eh, verso le 17 le 19 vedrò che titolo dare a questo live perché succede che dal cellulare non mi va di fare tante correzioni a portare che tante correzioni gli metterò dei sottotitoli vi saprò dire il nome del nostro caro amico che eh, mi ha fatto la parodia o ha fatto il video eh, divertente mettendo il link sotto il questo video perché purtroppo eh, mi sono scordato come, come si chiama però se starà vedendo questo video lo ringrazio vivamente perché è stato un pensierino davvero gentile poi so che eh, arcangeli alessandro arcangeli eh, si è occupato di diffonderlo di di spammare questo video quindi anche io ho ho dato like e l'ho commentato mi sembra di averlo commentato in google plus quindi eh, mi spiace che non posso salutare in questo video perché mi, mi sono scordato il nome io ho una memoria eh, di ferro di ferro arrugginito però avrei voluto salutare il nostro amico e invece non mi sono ricordato di fare di scrivere un Bigliettino, un pizzetto, come direbbe Totorina, un pizzetto. Per scrivere il suo nome e salutarlo. Io molte volte devo salutare i miei amici scrivendo i loro nomi come renzo montagnani everything di instagram ciao renzo montagnani everything ciao antonio trotta ciao a tutte e tutti voi grazie di seguire i miei video eh, purtroppo non ho che una ventina o una quarantina di visualizzazioni ogni volta video però voglio dire l'importante è che mi seguite quindi di che altro parlare? perché io ogni volta che ho l'opportunità faccio un video poi per non spendere non so ieri ho fatto un video volendo fare un approfondimento su un tema che è rimasto in sospeso nell'ultimo live e il video è durato 5-6 minuti ma ci ha messo il computer poi che l'ho girato con un cellulare di, di bassa risoluzione ci ha messo a editarlo in una risoluzione un po più alta eh, non so se mezz'ora e l'ho caricato in mezz'ora poi nella portare modifiche nel twittarlo e nel mettergli le schede e i video consigliati ci ho perso un'altra mezz'ora quindi il post editing eh, l'editing del video e la sua pubblicazione ti portano un'ora invece facendo dei video live streaming così con questo cellulare che ho che mi permette di fare il video live streaming perché a android eh, non perdo tempo cioè magari dopo questa sera entro nel computer e impiegherò 15 minuti neanche per poter eh, apportare delle modifiche eh, di contenuto cioè delle, le informazioni quindi se riesco a eh, a farlo metterò in descrizione il video che il nostro amico eh, ha fatto facendo una eh, simulando una chiamata telefonica con me è molto divertente e molto carino come video eh, vi consiglio di guardarlo e il suo canale è molto bello perché dice delle freddure sempre più sorprendenti eh, che altro dirvi che veramente eh, vi sto portando quasi a spasso per il naso senza dire nulla. Naso incenso: come mi piace bruciare l'incenso quando leggo? Beh, Accendere, potete domandarmi a me che mi porta più di tanto. Ho fatto poi l'ultimo live che chiedevo a Lambrenedetto XVI, lui si definisce solo Lambrenedetto, perché aveva così tanta paura di essere ucciso se ha denunciato le stesse cose che la gabanelli ha report e anzi la gabanelli fa nomi e cognomi. E dice cose nel dettaglio vorrei sapere in quali video lui fa nomi e cognomi e dice cose esplicite un amico mi ha detto che perché ha fatto dei video in un supermercato denunciando che eh, vendono cose a prezzo molto maggiorato ma questo lo si sapeva già lo hanno detto anche nella rai negli tg che eh, già nei mercati generali uno può comprare le cose dieci volte più care di quanto eh, le paghino ai contadini. C'è tutto un sistema di caporalato, eh, molti che comprano e vendono. Quando arrivano nei supermercati i prodotti, tu compri un chilo di carote 5 euro o magari 2 o 3 euro e al contadino gli danno alla cassa di 20 chili, 20 centesimi. Quindi non è una novità poi caro Lambrenedetto, anch'io ho fatto dei video denuncia nei supermercati e visto che io ti seguo e trovo soprattutto le tue sfuriate e i tuoi eccessi contro eh, gli youtubers molto interessanti quelli che sono molesti allora io ti invito a guardare le mie denunce che ho fatto in giro per i supermercati e i consigli che do su come migliorare la spesa cercando nel mio canale di youtube sempre che tu abbia visto questo video eh, se no non, non lo puoi sapere o sempre che qualcuno che ti segue guardi questo video tipo alessandro arcangeli e o i suoi amici i suoi contatti che ho fatto dei commentari nel suo google plus e cerchi nel mio canale l'ambrenedetto decimo sesto con la parola spesa allora eh, troverai dei video tipo senten chan vi dà dei suggerimenti facendo la spesa santen chan vi parla facendo la spesa eh, santen chan denuncia delle, degli abusi facendo la spesa questo lo dico anche per tutte e tutti coloro che come me sono sensibili a, a ciò che dobbiamo pagare nei supermercati perché letteralmente ci costa, poi ci prendono in giro con le offerte, con i pagamenti, in quote, con il 2x3, il 3x4, lo sconto al 50% nel secondo o nel terzo articolo che ti porti via, che non è uno sconto reale, perché una cosa è dire. Compri tre e ti facciamo il 50% di sconto. Un'altra cosa è il 50% nel secondo prodotto, che in pratica è come se ti facessero il 25% di sconto, solo che suona male dire compra due e ti facciamo il 25% di sconto. Compra due che ti facciamo il 25% di, sc di sconto suona male. Allora ti dicono il 50% ma nel secondo prodotto o nel terzo prodotto. Se nel terzo prodotto in realtà devi sommare il costo eh, di tutti e tre i prodotti al netto e poi eh, togliere al costo del singolo prodotto il, lo sconto che fanno. Quindi fa che ogni bottiglia costa 10 euro alla terza gli scontano il 50 e tu stai pagando 25 euro 25 euro su 30 non è il 50 di sconto è molto di meno sarà il 15 però nella mente rimane una parte tre bottiglie di vino dall'altra rimane il 50 per cento e la gente crede che usufruisce veramente del 50 di sconto no il 50 per cento di sconto essendo sul terzo prodotto si spalma sui tre prodotti che tu paghi a meno del 15 quindi ci sono questi trucchetti che fanno i supermercati prendi tre e porti quattro poi vai a vedere la data di scadenza e se si tratta di eh, pelati di pomodoro ci hanno un mese di scadenza Magari sei una persona sola che mangia eh, una volta a settimana i pelati e manca poco alla scadenza, e quindi ti ritrovi con dell'alimento deteriorato quando lo vai a aprire perché loro lo avevano già in deposito da tanto tempo. E con gli sconti anche si levano l'eccesso, l'esubero. Poi c'è da dire che sistematicamente comprano sempre di più gli ipermercati e i supermercati perché più comprano più le catene di distribuzione, i maggioristi gli fanno sconto quindi loro hanno i depositi pieni se ne devono disfare di quella spesa e che succede che liquidano perché più più comprano più sconti hanno e più devono liquidare per continuare a comprare e conservare i clienti e quindi non solo il tempo e denaro ma anche lo spazio è denaro i magazzini sono limitati i depositi sono limitati i capannoni sono limitati e se a una determinata marca invece di una tonnellata di pomodori un centro commerciale gliene compra 100 tonnellate poi dopo un mese avvicinandosi alla data di scadenza eh, devono eh, liquidare allora questo che succede che fanno fallire i piccoli e medi imprenditori che hanno delle alimentari dei mini mercati e poi il produttore di pomodori vede che a lui per fare tutte queste liquidazioni e vendite super maggioriste lo devono pagare pochi centesimi le due o tre casse di pomodori che i produttori di pomodori hanno più perdite soprattutto se non c'è sechia. Neanche a parlare se non piove, se ci sono cavallette, se eccetera, hanno più perdite che guadagni perché chi ci guadagna sono tutti quelli che stanno tra il produttore e il distributore e il supermercato, che poi l'IVA, i negozianti, i maggioristi, tutti quanti la scaricano l'uno all'altro fino a che ingiustamente l'IVA che è L'imposta sul valore aggiunto la paghiamo noi consumatori che non dovremmo pagarla. Noi perché la deve pagare il maggiorista la deve pagare che poi il maggiorista la scarica all'ipermercatista la deve pagare il supermercato. La deve pagare il negoziante. Perché il valore aggiunto è ce la chi mi vende il prodotto, il supermercato compra una latta di pomodori a un euro la rivende a 5. Sta il valore aggiunto che può anche essere del 30 per cento. Invece, io che compro al supermercato eh, la latta di pomodori, non ho valore aggiunto perché non venderò mai quella latta a nessuno. Mi serve per prepararmi il pranzo. Gli spaghetti, io compro, gli spaghetti, la latta di pomodoro e tutto. Pago tasse per comprare prodotti, ma tasse che dovrebbero pagare chi le recepiscono veramente un valore aggiunto. Paghiamo tasse dalla nascita alla morte, paghiamo tasse per guadagnare uno stipendio, paghiamo tasse per la pensione, paghiamo tasse eh, quando compriamo prodotti, paghiamo tasse sulla giocata dei giochi d'azzardo, eh, lotteria, lotto, enalotto, toto calcio, super enalotto, totip. E non solo paghiamo tasse, pure oltre che sul denaro che abbiamo in banca quando andiamo a giocare al totocalcio o al Totip o al lotto ogni 10 minuti, tutte le cose che si scrata e vinci lo paghiamo con tasse perché vale magari 10 euro o 5 euro più IVA la giocata. Ma non solo, anche la vincita che l'inventore del Totocalcio non voleva sia tassata: ci fanno pagare le tasse sulla vincita, che abbiamo comprato il biglietto con soldi tassati. E il biglietto è stato tassato nel prezzo: ritiriamo i soldi, ce li tassano. Che poi, se è superiore a una certa cifra, eh, non ci pagano tutto in contanti, o ci pagano la metà in contanti nel migliore dei casi perché a volte riconoscono la giocata come apocrifa e non ti vogliono pagare molte volte è successo oppure ti pagano una certa cifra e poi ti pagano quote mensili nella speranza che magari tu muori prima e non ti pagano più nulla e quindi come vedi ce n'è da dare a tutti caro l'ambrenedetto Lam decimo sesto io di cose nei miei video ne ho dette cotte e di crude anche sull'economia sull'euro cerca cerca nel mio canale così come io vedo i tuoi video eh, magari sarò uno youtuber in più da criticare non so magari fai uno speciale su di me io sono molto preoccupato perché tu dici che ti minacciano di morte eh, veramente mi preoccupa molto la cosa vorrei sapere chi e come ti minacciano però una cosa è certa cerca nel mio canale euro economia spesa consigli troverai molti di per esempio ho fatto un video titolandolo ma chi governa realmente l'italia poi ho parlato in più di un video dei giochi a premio come l'oppio del popolo che vogliono fare del servilismo dell'elemosina pubblica con questi giochi a premio che elargiscono ricchi premi come hanno parodiato magistralmente renzo arbore e nino frassica in indietro tutta che davano eh, gettoni del telefono invece che gettoni d'oro e la vita è tutta un quiz allora eh, gli italiani si fanno abbindolare dall'oppio delle religioni caro benedetto dall'oppio dei partiti politici che come tu hai detto non è, non è mai esistita a destra o sinistra i sindacati lavorano contro l'industria e contro i lavoratori eh, l'oppio dei sindacati dei partiti politici dei giochi a premio della chiesa del calcio spettacolo io ho parlato anche di calciopoli della crisi che c'è stata niente di meno che nella fifa world international football agency una cosa del genere e quindi eh, voglio dire eh, se ti interessa delle denunce contro gli iper, gli iper maggioristi i, i mega distributori e tutto guarda nel mio canale eh, Sant'En Chan vi parla facendo la spesa, cioè cerca soprattutto spesa. Fa di, di, dà dei consigli facendo la spesa, di come farla meglio, denuncio anche che bruciamo l'Amazzonia non per produrre libri di cui ho tre mobili pieni, come avrai visto, se hai visto tutto il, questo live, ma per produrre niente di meno che carta igienica, cioè bruciamo la selva eh, le selve pluviali e inquiniamo con le produttrici di carta con le fabbriche di, di carta per lavarci le no eh, dopo essere stati al bagno non utilizzo la parola che ho utilizzato l'altra volta anche perché non mi hanno sospeso la monetizzazione eh, ma l'hanno parzialmente ridotta non so se in alcune parti del mondo probabilmente eh, non sarà sospesa la monetizzazione lì dove non si parla italiano oppure a alcuni tipi di sponsor che non accettano un certo linguaggio maturo perché non era sceno, era maturo ma sai a che serve la carta igienica e dove uno ci si pulisce quindi noi bruciamo i polmoni del mondo eh, la biomassa verde per produrre sempre più carta igienica eh, perché più si consuma più cibo si consuma e più si va di corpo quindi ti ringrazio anche a te caro amico lambrenedetto decimo sesto se guarderai questo video magari qualcuno dei tuoi eh, spettatori come alessandro arcangelo credo che si chiama così perché io senza i pizzini non mi ricordo eh, il nome eh, spero che qualcuno ti faccia vedere questo video magari nei minuti in cui mi rivolgo a te e ti lancio questa proposta di guardare i video del mio canale già ho fatto un live dedicandotelo a, a te ma questa volta ti suggerisco proprio cerca nel mio canale eh, che c'è una lente di ingrandimento si inserisce nel campo del testo spesa e appariranno la maggior parte dei video perlomeno di, in cui io sto filmandomi in supermercati per parlare di quelle che sono le realtà eh, di come ci ingannano con il 3x2 il 4x5 gli sconti che ci dicono che si paga senza interessi in rate mensili e poi gli interessi ci sono perché fai il calcolo di ogni rata e ti fanno pagare un surplus di denaro i bonus queste cose qua che anche tu ne avrai parlato e poi ti dico alla gabbanelli che ha dato nome e cognomi di molte frodi non so se avranno mandato delle minacce ma lei continua avanti eh, vabbè tu sappi mi dire magari in privato magari come commentario a questo video magari con un video risposta perché, come, chi, quando, dove ti hanno minacciato, perché la cosa mi preoccupa. Io ti seguo, vorrei continuare a seguirti, non sempre entro nell'account di YouTube, lo dovrei fare in modo da metterti like ai tuoi video, però ecco, con questo mi sembra di aver toccato fondo, perché sono già le 17, eh, sì, le 17. Io non solo non mi ricordo i nomi, ma leggo anche male l'orologio. Eh, ma è stato sempre così. Per esempio, entro nella mia camera alla ricerca di un pacchetto di fazzoletti. E che succede? Che dico? Che sono entrato a fare? Ci devo pensare? Ah! era per prendere una penna e se, se non mi goccio al naso col cavolo che prendo il pacchetto di fazzoletti quindi no a parte scherzi sarà perché sto sotto sforzo un'ora due minuti 49 secondi sarà per quello ma adesso 15 e 38 beh lo stesso molto ho fatto un'ora uno dice un'ora di video basta e avanza e se lo dice uno perché non dovrei dirlo anch'io anzi lo direte anche voi perché per esempio il mio caro amico claudio wolf che mi ha dato un like già se n'è andato è stato l'unico che mi ha seguito on live ed io come sempre accomiatandomi da voi vi saluto care amiche e cari amici il vostro santen chan mi raccomando se vi è piaciuto questo video dategli like commentatelo voglio sapere cosa ne pensate degli argomenti che ho trattato e se vi è possibile compartitelo soprattutto se vi piacciono i video del mio canale non scordatevi di iscrivervi di azionare la campanella eh, perché così otterrete delle eh, delle segnalazioni su nuovi video o live e poi di condividere questo video e soprattutto di guardare quelli più visti che per qualche ragione sono più visti degli altri e comunque, guardiate i più visti o i meno visti, commentate anche quei video per farmi sapere cosa ne pensiate, dategli like e condivideteli. Questo aiuterà il mio canale a crescere, e quindi, eh, conto, conto, io non lo occulto, eh, non sono ipocrita. Faccio video per condividere cose con gli altri, ma visto che sono disoccupato, poi eh, Alessandro Arcangeli, mi sembra che si chiama così, si è complimentato con me per uno dei primi video che ho fatto, cenando con Minestra, Grano Turco, eccetera. Allora, visto che sono quasi 5 anni, il 7 febbraio faranno 5 anni che ho questo canale di YouTube e sono disoccupato, e in 4 anni mi hanno dato solo 150 dollari, è stato per il giorno del mio compleanno il 26 gennaio del 2017, quindi mancava poco a 4 anni del canale in realtà, mancavano eh, circa 10 giorni. 20 15 giorni una cosa così e se aumenteranno le visioni soprattutto dei video più visti che ce ne sono come 4 o 5 che uno sta sotto le 60.000 visualizzazioni gli altri hanno più di 10.000 almeno ci avrò la possibilità di intascare qualche centone di dollaro quindi grazie se volete farlo se vorreste farlo vi ringrazierò vivamente eh, grazie di seguire i miei video di interessarvi a me eh, azionate la campanella eh, adesso la vado ad azionare anch'io azionate la campanella Mio canale che segni vi segnalizzerà nuovi live e nuovi video. Iscrivetevi! E questo è tutto dal vostro Sant'Enchan con affetto e stima verso il suo pubblico, che ho quasi! 800 iscritti però eh, molti di loro come succede nei social media si aggregano ai canali che hanno esito per avere anche loro esito perché molti di loro non parlano italiano e non guardano i miei video fatto sta che avevo deciso di fare dei video in inglese in portoghese per aumentare il numero anche in altri idiomi per aumentare il numero dei followers e, e delle visualizzazioni non so io con l'inglese non me la cavo tanto bene eh, quindi vedrò quello che potrò fare in futuro accetto da tutte e tutti voi suggerimenti proponetemi dei temi soprattutto ve lo chiedo sempre se vi interessa che parli di qualche libro vedrò se ce l'ho se l'ho letto Oppure mi informerò in internet. Quindi se avete delle domande culturali da farmi, letterarie, e eh, eh, a, ah, eh, domandatemi cose sui libri, sulla cultura in generale, e io eh, vedrò magari di fare un altro live. Perché il live faccio, ve l'ho già detto prima, sono le 15:44 ed io e da un'ora e 9 minuti e 4 secondi che mi sto filmando, vendrà un video di bassissima risoluzione non sarà sto granché ma innanzitutto non devo spendere eh, tanto tempo per editare il video eh, in una risoluzione più bassa eh, in hd full hd perché perché se io facessi un video di un'ora poi lo passerei al computer prima che si scarica nel, nella memoria del computer prima che il computer lo edita un video di un'ora me lo editerebbe in 4 o 5 poi caricandolo nel eh, in youtube ci metterebbe due o tre ore a caricarlo perché vendrebbe di molti gigabyte invece posso permettermi il lusso di fare un video di un'ora e passa in live e salto lo scaricarlo nel computer l'editing eh, il caricarlo in youtube che mi potrebbe portare nel caso di un video di un'ora anche varie ore e poi perché ho scoperto pensate un po che il 75 per cento del mio pubblico non importa da dove mi veda e mi vedono a mi vedono anche dall'india dagli stati uniti dalla cambogia dalla germania ho molte visualizzazioni dall'estero il 75 del mio pubblico mi vede dal cellulare quindi se è vero che dallo smart tv soprattutto di, di 100 pollici eh, e dal computer no dal computer non tanto ma soprattutto dallo smart tv può sembrare che il video ha una risoluzione pessima è sgranato un po io ho provato a vedere dei miei video live più o meno si vedono così così invece dal cellulare si vedono benissimo perché sono filmati dal cellulare quindi sono supportati facilmente anche da un cellulare che abbia 4k di schermo eh, quindi i miei video live non sono male anche se di risoluzione 360 perché la maggior parte del mio pubblico mi segue dal cellulare eh, o dal tablet, poi dal computer e quelli che mi seguono, che hanno visto, incluso i miei video che ho fatto con la filmatrice Everio i larga VC Everio, e ho fatto dei video di alta risoluzione con questo. Beh, sono pochi quelli che hanno visto il video dallo smart tv o dal, dal, dal computer il più delle volte li guardano il cellulare allora non voglio più essere ridondante vi saluto e grazie di avermi seguito bye bye